perché eh, l'obiettivo dell'avvocato de, dell e del, di tutto il processo della nuovità non è eh, diciamo, far ottenere a Tizio Accaio un qualcosa, ma verificare che, che in realtà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 può avere un provvedimento esecutivo. Quindi la celerità è proprio stata l'obiettivo di Papa Francesco e di tutti i tribunali ecclesiastici. Un saluto e un ringraziamento ancora all'Avvocato Maria Capozza, un saluto a tutti. Grazie. Grazie.